Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, è con grande gioia che possiamo dire che stiamo scollinando. Siamo esattamente al capitolo 25, versetto 1. Il capitolo 25 riusciremo a sbrigarlo anche in tempi abbastanza contenuti perché avremo una lunga lista di Toledot, secondo Ismaele, e avremo, diciamo, una, questa è una sezione del testo che punta molto sulle genealogie, sui nomi, sui figli dei figli, perché inizia proprio a Yosef Abram e aggiunse, e aggiunse Abramo e prese in moglie Keturah, e quindi c'è tutta la genealogia di Keturah, poi alcune puntualizzazioni, perché Isacco comunque a quasi 40 anni aveva già ricevuto da suo padre la noi potremmo dire l'eredità che poi di fatto è diventare pieno potenziario, plenipotenziario su tutti gli averi e su tutta la casa di, di, di Abram come unico erede, l'erede della promessa. Gli altri sono stati tutti mandati via, li vedremo anche oggi, anche i figli e le figlie di Keturah. Versetto, eh, 20, il capitolo 25, versetto 1, eh, ah, dimenticavo, se siete sempre dell'idea, fate girare i nostri video se vi piacciono, mettete un like e soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale oppure eh, suggerite il canale a qualche persona che secondo voi possa condividere con noi questa passione, questo desiderio, questo amore per le scritture e leggerle insieme per fare qualche considerazione Va Avram, Vaikak Isha e qual era questo nome? Ushmah Kheturah, che vuol dire legame, cintura Partoria lui in Zimran, Yoksan e Medan e Madian, Ishak e Suach. Versetto 3. Ci sono tutte queste dote, Dietro ogni nome, credetemi, c'è veramente da studiare. Io ve li leggo, ma dietro ci sarebbe tanto da dire. Yoksan gererò Saba e Dedan. Figli di Dedan furono Azurim, Letushim e Leomnim. I figli di Midian, Efa, Efer, Enoch, vabbè, sono nomi abbastanza ricorrenti. Che però comunque fanno riferimento a una genealogia comune con Abramo, Avida e Ida, col El Benechetura. Tutti questi sono figli di keturah Però vedete, il versetto 5 è molto preciso: perché di fronte a un'altra moglie lui è rimasto vedo peraltro. Il redattore finale, che potremmo no, già dire, Esdra ne sai qualcosa. Che ha raccolto questo materiale magnifico, dice Avram et col Ascerlo le Isaac. e diede Abramo con tutto ciò che era lui, a Isacco, cioè nessuno può pretendere nulla da ciò che era di Isacco, cioè tutto. Vi ricordate che abbiamo parlato nelle puntate precedenti, come Ismaele, suo, suo fratello, fu mandato via insieme alla madre, proprio per non ereditare nulla. La stessa cosa accadrà qua. Perché infatti il versetto 6 dice eh, Ulivne e, e tutti i figli di queste concubine che erano ad Abramo dice Abramo ma Matanoch e tutti i doni furono mandati via Mahal Isaac benò via lontano, anche questi furono mandati lontano da Isacco suo figlio nonostante fosse ancora vivo e furono mandati a oriente verso Kedem, verso, verso oriente, gioco di parole. E poi abbiamo così all'improvviso, finita la missione di Abramo, che è l'ultimo atto, era quello di trovare un uomo eh, fedele nel suo clan che potesse fare da sensale per il matrimonio, al figlio, il figlio plenipotenziario, nel suo clan di origine, cosa che peraltro con, con Rifka è successo, viene descritta così, molto semplicemente la morte di Abramo. Velle yeme, e questi sono i giorni Shnechhaim Abram, degli anni della vita di Abramo, la Shakai, che, che fu vivo, 175 anni. E poi, attenti al versetto 8, sono cose che ho già detto perché, diciamo, sono state poi riprese, vi dico anche quando, nel brano parallelo lo trovate al capitolo, vabbè, versetto 25 e 8, ma lo trovate anche nel 35-21 e nel 2517. che cosa troverete? Troverete questo verbo che ha fatto impazzire. I commentatori ebrei, ma non è così difficile perché anche Cristo entra in questa ottica, e cioè va ig, va ig, va ig, va ig va, va ig va, va ig va, va iga, o vaig igap, cioè c'è una va davanti e spirò, spirò e morì, Abramo nella canizia. Shazio una canizia buona Zaken cioè con la barba, anziano, vecchio e Shazio e Shazio di Giorno e io di nuovo e fu riunito al Amaiv ai suoi antenati, ai suoi, ai suoi popoli al, um, ai suoi parenti traducete come volete le traduzioni vanno bene ma c'è quel Vaigva Vaigva Vaigva Vaigva vaigva, vaigva, spirò, e poi morì. La stessa cosa verrà detta di Ismaele, la stessa cosa verrà detta di Isaac, la stessa cosa di Abramo la stessa cosa sarà detta di Gesù, che spirò. Cosa vuol dire? Vuol dire che consegna volontariamente lo spirito e quindi muore per Mosè non fu così, la morte è qualcosa che ti raggiunge, tu vuoi trattenere la vita e non ci riesci e quindi sei obbligato a morire, questo è l'uso di tutti gli uomini a 99,99 ,99 periodico, qualcuno di particolare, sono proprio i giusti per eccellenza, vi preannuncio che la stessa cosa sarà detta per Ismaele, del quale sappiamo pochissimo, però dopo ci saranno le genealogie dei dodici principi di Ismaele. Non confondeteli però, mi raccomando, col discorso della religione islamica, quella verrà 600 anni dopo Cristo, qui si parla eh, di qualcosa di molto molto antico, siamo eh, agli origini del popolo di Israele, siamo addirittura ancora ad Abramo a e Ismaele, quindi non c'è neanche Giacobbe da cui nasce Israele, Dio gli cambierà nome Israele, quindi non fate questi errori di anacronismo, mi raccomando, eh, poi ognuno può dire quello che vuole, chiaramente, però se seguiamo la lettura del testo, stiamo alla lettura del testo, ecco questo vai, vai Gav, vai Gav, questo spirare, vai Emot, vai Emot, poi morì, vuol dire che sazio di giorni, consegna lo spirito e quindi necessariamente muore, non dice che muore, così, perché Dio l'ha chiamato, o come moriamo, come possiamo morire anche noi, no, l'esperienza della morte di Isacco, ripeto, ci sarà anche così per Ismaele, la, la morte di Abramo di cui stiamo parlando adesso è una morte particolare, di un grande Tzadik. Ecco perché nei Vangeli troviamo che Gesù diede lo spirito e morì. Non fu una disgrazia, fu una consegna che poi Gesù l'abbia fatto volontariamente, anche questo secondo Giovanni è chiaro, secondo Giovanni. Quindi è una posizione quasi regale, d'accordo? Bene. Se andiamo avanti, eh, capitolo, al versetto 9 dice, seppellirono lui, Otò, Isac e Ismaele e i suoi figli nella caverna di Machpela. Perché qua c'è qu questo aspetto ridondante di Machpela nel campo di Efron, figlio di Zoccar Leiteo, che è di fronte a Mamre, il luogo della, della, delle visioni. È il campo, versetto 10, che acquistò Abramo dai figli di Chet, là fu sepolto Abramo e Sara sua moglie. Perché? Per continuare a rimarcare il fatto che quei terreni sono stati comprati e appartengono ai figli di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e vedremo tutto il resto nel, in, proprio in Genesi. Va'yekhi acharemot Avram, yevarech elohim et itzak beno, va'yeshev itzak im Haroi. E Dopo questo, eh, dalla morte di Abramo, Dio benedisse Isacco, suo figlio, e cioè, diciamo, abitò, eh, si sedette, ecco più letteralmente: abitò, eh, dimorò potremmo anche dire Isacco, presso il pozzo di Lacaroi, che l'abbiamo già visto in Genesi, in questo aspetto. Il versetto 18 comincia Così, è le Toledot, Ismael ben Abraham, Asheri da Agar, A Amitsrait, Shaphat Sarah le Abraham. Queste sono le Toledot, spesso si comincia così, vi ricordate anche in Genesi, eh, all'inizio, no? capitolo 5, è le Toledot, Ismaele, sulle genealogie di Ismaele, il figlio di Abramo, che gli partorì Agar, l'egiziana, la serva di Sara, a chi? ad Abramo. E le Shemot, oltretutto c'è anche un libro della Bibbia che inizia con El Shemot, questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con i loro nomi delle, le, di tutte le generazioni, del primogenito Ismaele, allora abbiamo Nebaiot, Kedar, per quello, vi faccio anche questi versetti perché c'è questa lista di nomi molto importanti, perché sono nomi di principi, da questi nascono altre popolazioni circonvicine a Israele, Abimel, Mibsan, Misma, Duma, Massa, Avad, Temai, Yetur, Nafis, Kedma. E questi sono i figli discendenti di Ismael, di E questi sono i nomi de, dei loro recinti e dei loro accampamenti, e sono dodici principi per le loro tribù. E questi, ecco, vedete il versetto 17, poi si arriva alla chiusura, non si parlerà più di Ismaele, e dice proprio così, la durata della vita di Ismaele fu di 137 anni, e poi di nuovo, vaigva, vaigva, vaiamot, espirò e morì, e anche lui fu riunito al suo popolo, al suo antenato, il suo casato, al suo parentato. Ebbe la stessa esperienza di suo padre. Di Ismaele non si sa niente, lo vediamo vicino al fratello, Sappiamo che ha sofferto, che è stato mandato via di casa dall'accampamento insieme a sua madre, abbiamo visto questi fatti abbastanza tragici nella vita di Ismaele, però di Ismaele non si sa niente, però questo timbro finale del fatto che lui cede lo spirito e poi muore, vedete? e muore prima del fratello, ci fa capire che era stato un ragazzo, ragazzo d'oro, un ragazzo fantastico, una persona cara, cara, cara a Dio, nella maniera più assoluta, perché ha fatto la morte del giusto, lui stesso ha consegnato il suo spirito e poi è morto, a poco più di 135 anni e fu riunito ai suoi, adonati, ai, ai suoi antenati. E concludiamo col versetto 18, dimorarono da Avila fino a Sur, che è di fronte all'Egitto, no, da Sur, di fronte a tutti, e si stabilì di fronte a tutti i suoi fratelli. E poi la prossima volta inizieremo con Ele Toledot di Izak. Queste sono le, le generazioni di Isacco, ben Abram, poi Abramo generò Isacco, lo vedremo la prossima volta. Quindi oggi cosa che abbiamo detto? Abbiamo detto che c'è un modo di morire particolare, che non è per tutti. E l'altra cosa che abbiamo detto, il luogo della sepoltura di Abramo e di Sara è un luogo pagato, pagato, pagato caro, agli titi. E lì è il punto centrale della possessione della terra di Canaan, prima che Yoshua Ben Nun mise mano, alla Zahala di Israele per la conquista che ben conosciamo dopo l'epoca mosaica. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao!